1918. Trento e Trieste diventano italiane. 1967. Guerra del Vietnam. Inizia la battaglia di Daftou. 1957. Il satellite Sputnik 2 entra in orbita. Commenta il Fatto del Giorno Virman Cusenza, direttore del Messaggero. Oggi ho scelto di parlare di Bill Clinton.